Oggi Vai. Siamo qui con uno dei più grandi personaggi eh, che ha portato la montagna alla porta di tutti, a far conoscere al nostro paese. Quali sono le, le emozioni per questa giornata di oggi, per questo riconoscimento che va nei tuoi confronti ma anche nei confronti del mondo della montagna? Beh, questo è un festival dello sport e ciò che faccio io in teoria... E anche in parte non è uno sport, ha anche la manifestazione corporea muscolare tipica di uno sport, ma è più un'esplorazione, più un'avventura e quando eh, delle gesta alpinistiche vengono prese in considerazione o attraggono, ispirano anche i tipici sportivi per un po' che il eh, piacere perché allora significa che si è toccato le corde anche di sensibilità di persone che magari sono abituate alla, più alla performance e nel caso dell'alpinismo la performance si mischia parecchio con l'esplorazione quindi ovviamente sono onorato e sono contento Qual è però l'emozione proprio di questa serata? Così anche parlare al allora, centro di Milano, di montagne? Parlare di montagne al centro di Milano potrebbe sembrare un paradosso, però le montagne, delle, la porzione centrale, le alti centrali si vedono anche da Milano. Io quando scalo le mie montagne, nella Bergamasca, alla Val Valderbano, dalla Val Seriana, nelle belle giornate io vedo la Madonnina sopra il Duomo che brilla e quindi mm, siamo a una distanza a vista ha eh, anche una, forza, una forte tradizione di montagna comunque il, il, il circondario di Milano e i Milanesi stessi perché sono i primi che cercano la montagna perché eh, sia d'inverno che d'estate soprattutto anche nelle mie zone sono famosi gli scambi turistici tra i milanesi che vengono e magari noi che veniamo a Milano durante la settimana e viceversa. Quindi l'emozione è quella di incontrare le persone che durante la settimana incroci in senso contrario e nel weekend invece magari condividono la passione L'ultima battuta, un augurio per questo festival e un saluto. Il festival del cinema, dello sport, raccontare con immagini lo sport non è facile, nel senso che siamo molto abituati alla cronaca sportiva che vediamo sempre con immagini. Il film ha un linguaggio differente. Quindi è una sfida, una sfida che si porta avanti da, da, da parecchio tempo, da parecchie edizioni e quindi l'augurio che faccio è che si abbia tanta arte creativa per riuscire sempre a narrare con un linguaggio nuovo, con delle storie nuove le storie di grandi uomini dello sport.